Buonasera, ciao a tutti, eccoci a una nuova rubrica, la Sindaca risponde. Abbiamo voluto provare questa nuova modalità per avere un collegamento diretto tra me e voi, per poter rispondere a moltissime domande che, che mi fate, mi scrivete sia via mail, sia eh, tramite Facebook, tramite qualunque canale. E devo dire che leggo molto, talvolta non sempre riesco a rispondere, però eh, in diretta, stavolta... Tentiamo così, secondo me è un buon modo per, per iniziare. Allora, io ho iniziato già ieri a leggere un po' di domande che mi avete, che mi avete fatto e insieme, insieme ai miei collaboratori abbiamo pensato di raggrupparle un po' per temi, anche per capire quali fossero le principali richieste che arrivavano dai, dai cittadini e devo dire che eh, come immaginavamo i temi sui quali giustamente avete necessità di avere maggiori risposte sono prevalentemente quelli del verde, quelli relativi al decoro, quelli relativi alle manutenzioni delle strade e abbiamo trovato anche qualcosa sui, chiaramente sui rifiuti, ehm, sull'ERP, quindi diciamo l'emergenza abitativa, qualche cosa sui municipi, insomma devo dire che vi siete suddivisi equamente le, le curiosità. Um... L'idea è quella di darvi delle risposte il più uh, precise possibili, tuttavia talvolta entrate talmente tanto in dettaglio che abbiamo necessità di passare la palla agli assessori, quindi sicuramente uh, tutte le risposte arriveranno. Oggi siete tantissimi, probabilmente non arriverà tutto, però insomma, spero di iniziare un, uh, a chiarire qualche, qualche dubbio. Allora io leggo, per esempio, iniziamo, <ride> Federico San Giorgi, ciao. Mi dici, buonasera Virginia, per quanto riguarda la manutenzione del verde è possibile conoscere anche gli interventi ordinari previsti successivamente a quelli straordinari che settimanalmente effettuate e di cui riportate notizia. Come avete pensato di uscire dal problema di manutenzione delle migliaia di aiuole e giardinetti che si trovano in condizioni indecorose e che dovrebbero essere sotto la tutela del servizio giardini che però non ha personale? Um. La domanda è complessa. Da un lato noi stiamo facendo, come hai giustamente notato tu e come hanno notato molte persone, tantissimi interventi sul verde. Roma è una città molto molto ampia e spesso tutti questi interventi in realtà si disperdono un po'. Quindi noi cerchiamo di raccontare anche tramite i municipi, che talvolta sono come dire, i protagonisti di questi interventi, cerchiamo di raccontare quello che accade. Però ci siamo resi conto che se non riusciamo a mettere insieme uno strumento che raccolga tutto quello che stiamo facendo, gli interventi già fatti e quelli programmati, è come se queste informazioni si disperdessero un po'. Allora, giusto oggi ho incontrato la Giunta e abbiamo deciso di ehm, pubblicare sul, sul sito, sul portale di Roma Capitale, eh, un elenco di tutti gli interventi fatti e un elenco di quelli in programma. Tra l'altro, da qui alla fine di dicembre andremo avanti con queste manutenzioni straordinarie, che sostanzialmente servono per rimediare a danni di incuria. Da gennaio, oltre alle straordinarie, iniziamo la rotazione delle manutenzioni ordinarie. Quindi da gennaio si ricominceranno anche le manutenzioni ordinarie, andando a ripassare sostanzialmente sulle zone sulle quali siamo già intervenuti. E credo che questa cosa sarà fatta brevissimo, ne abbiamo parlato oggi, quindi si tratta di eh, materialmente creare questo file che già esiste, però crearlo in formato pubblicabile sul web e adattare la, la pagina del portale del Comune di Roma per consentire a tutti di verificare con un clic quello che stiamo facendo. Vi do tra l'altro un'altra notizia, noi stiamo con molta fatica cercando di fare la stessa cosa anche per la manutenzione delle strade, eh, il nostro progetto Strade Nuove, infatti sul nuovo portale, perché mh, su questo è un po' troppo complicato perché il portale è un po' vecchio e non supporta, però sul nuovo portale stiamo aprendo una sezione del sito che consentirà in tempo reale di vedere quali tipi di lavori eh, stiamo facendo, quali sono i cantieri attivi, quali quelli che saranno aperti a breve e quindi questo consentirà di avere una maggiore interazione tra l'amministrazione e i cittadini che vogliono giustamente conoscere cosa stiamo facendo. Tra l'altro su, su questa sezione del, del nuovo portale di strade nuove dovranno ehm, arrivare e atterrare anche tutti gli interventi che stanno facendo i municipi, perché come sapete la riparazione delle strade, la manutenzione delle strade è suddivisa in grande viabilità, che è nostra e del Dipartimento Lavori Pubblici, che oggi si chiama Simu, e dei municipi. Per cui dobbiamo riuscire a dialogare tutti, a usare tutti lo stesso linguaggio per consentire a voi di avere una, uh, una visione di insieme. Sembrerà strano, ma la cosa più difficile è proprio quella di far parlare gli uffici. Noi ci stiamo lavorando molto. Per quanto riguarda la manutenzione delle migliaia di aiuole e giardinetti, allora noi abbiamo trovato una situazione che era molto frammentata e questo ci ha fatto mettere veramente le mani tra i capelli, perché abbiamo di fatto la competenza sul verde un po' ripartita tra in parte lama, in parte il servizio giardini, in parte gli appalti esterni, in parte anche Zetema per quanto riguarda le aiuole che sono intorno ai monumenti. Accade spesso purtroppo che per pulire 2, 3, 4 metri quadrati di aiuola non si riesca a capire materialmente di chi sia la competenza. Allora l'assessore Montanari sta facendo un lavoro certosino di riscrittura del contratto di servizio con AMA, revisione di quelle che sono le competenze del servizio giardini proprio per riuscire a far sì che ogni aiuola abbia una sorta di cartellino e si sappia chi deve intervenire e quando. Sembra. Sembra un lavoro sciocco, però oggettivamente è la base per riuscire a garantire un'adeguata manutenzione. E questo, io salto un po' di palo in frasca perché poi mano a mano le cose arrivano, questo un po' mi fa pensare, perché proprio in questi giorni sui giornali c'è stata la polemica dell'Aula che in teoria vota poche delibere. Ecco, noi secondo me dobbiamo fare un po' un salto. Possiamo scegliere se votare delibere a mazzetti, come se, fossero un cioè come se decidessimo che la qualità si valuta un tanto al chilo, oppure se ragionare in maniera, in maniera diversa. Noi stiamo riorganizzando tantissime cose, ad esempio per il piano sociale cittadino, che è quel lavoro immenso che sta portando avanti l'assessore Laura Baldassarre, e sta facendo moltissimi incontri in tutta la città, in tutti i municipi, ne ha fatti prima per ascoltare e adesso per andare a riportare, quello che è il lavoro svolto, ne sta facendo con i municipi perché i municipi stanno lavorando sul piano so sociale cittadino, il lavoro c'è, materialmente non c'è ancora una delibera pronta o comunque ce n'è stata una preparatoria e ce ne sarà una alla fine, però nel, fr <coughs> nel frattempo stiamo facendo il lavoro, quindi anche su questo io vi prego di considerare che la qualità non, si, non deve essere valutata dal numero di delibere approvate in aula, perché altrimenti se decidiamo questo possiamo tranquillamente eh, votare delle delibere vuote che però non servono alla città. Allora noi stiamo effettuando un lavoro di, di riorganizzazione anche complesso. Per questo, e ritorno un po' da dove sono partita, la riorganizzazione delle competenze è importantissima perché ci permetterà di capire e di eh, andare a trovare esattamente il responsabile della manutenzione di quella specifica aiuola. Bene. Allora, Tilde Centracchio mi dice che nel quadrante est, sesto municipio, c'è una marea di incivili che abbandona rifiuti ovunque. Abbiamo bisogno di controlli e pesanti sanzioni. Ispettori ama ovunque per favore. Buon lavoro. E sugli ispettori ama la situazione è questa. Abbiamo 40 ispettori, entro la fine dell'anno ne saranno abilitati altri 40, e eh, ne abbiamo già altri 50 che non fanno esclusivamente attività di verifica e di accertamento come capi zone, capi area e altre figure, che quindi fanno un'attività di eh, supervisione del, della raccolta, però sono anche abilitati accertatori. È evidente che nel momento in cui avremo la, la possibilità di dispiegare 80 unità di personale, i controlli potranno essere effettuati sicuramente in misura maggiore. Riteniamo che siano sufficienti? No, sicuramente dovremo abilitarne altri. Su questo c'è da fare un lavoro chiaramente di cesello, anche con i sindacati, perché noi stiamo chiedendo ai lavoratori di assumere anche un'altra un attività che tuttavia serve, serve alla città. C'è da dire che eh, noi dobbiamo essere i primi noi a conferire correttamente i rifiuti. Pensate che ogni notte AMA eh, raccoglie oltre, ecco, stanotte ha raccolto 26.380 kg di rifiuti ingombranti, solo questa notte e ogni giorno praticamente raccoglie 20, 25 kg, eh, scusatemi, 25.000 kg di rifiuti ingombranti. Questa è tutta attività che chiaramente costa ad AMA perché sono attività straordinarie. Quindi AMA impiega costi e personale extra per fare attività che ovviamente distolgono dall'ordinario, che ci costano a noi di più e che sostanzialmente potrebbero tranquillamente essere svolte o andando a conferire rifiuti nelle isole ecologiche o addirittura utilizzando il servizio di, rifiuto, di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio, che è gratuito. E allora in questo noi dobbiamo, dico noi perché io sono comunque cittadina prima ancora di essere sindaco, noi dobbiamo essere i primi a ehm, conferire correttamente, perché se noi aiutiamo Ama a, a fare il suo lavoro, cioè a non dover ripassare con otto camion diversi per raccogliere i, i, i materassi o gli ingombranti che vengono lasciati accanto ai secchioni, sicuramente Ama può utilizzare quei camion per continuare a fare il giro ordinario, invece di dover ripassare continuamente sulla stessa, sulla stessa area. È chiaro che qui stiamo intervenendo non solo con l'aumento degli accertatori, ma anche con uh, l'installazione di, di una serie di telecamere. Ovviamente. Per fare questo è necessario attivare delle procedure di gara pubblica, come probabilmente saprete. Eh, le procedure sono in parte già state attivate, abbiamo individuato dei possibili operatori e adesso AMA sta cercando sostanzialmente il modo migliore per riuscire a ottenere delle telecamere di altissima qualità che probabilmente verranno installate in punti strategici e che ci consentiranno di avere un controllo di tutta la situazione. È però impensabile questo lo voglio dire in maniera molto, molto chiara, è impensabile mettere una telecamera su ogni cassonetto o una telecamera all'angolo di ogni strada dove magari spesso troviamo delle discariche abusive, cioè la prima, i primi a doversi comportare bene siamo noi, è evidente che Ama deve intensificare il suo lavoro non, su questo... C'è da dire che sono assolutamente con voi e stiamo lavorando moltissimo per far questo. Nel nostro piano di riduzione dei rifiuti e di e riduzione e smaltimento dei materiali post-consumo, c'è eh, come primo obiettivo della riorganizzazione di AMA la riorganizzazione in AMA di municipio, proprio perché a nostro avviso riuscire a mh, collocare le sedi AMA all'interno dei singoli municipi e riorganizzare la raccolta per aree più o meno urbanistiche e omogenee è il primo modo per riuscire ad avere un servizio di qualità. Tra l'altro andremmo, a recuperare anche tutti quei tempi morti che oggi gli operatori di fatto eh, sfruttano per andare dalla, dal punto di raccolta al punto di, eh, di smistamento dei rifiuti. Invece se riusciamo a restringere tutto all'interno dei singoli municipi anche questi tempi morti saranno molto molto ridotti. Tra l'altro il nostro obiettivo sarebbe anche quello di far sì che gli operatori dei municipi siano residenti nello stesso municipio in cui poi vanno a lavorare, sia per ridurre i tempi di eh, percorrenza degli stessi lavoratori con evidente aumento della qualità della vita e della qualità del lavoro degli operatori stessi, sia anche qui per eh, riuscire, a a far sì che gli operatori del territorio, che conoscono il territorio, conoscono quelle specifiche eh, qualità e caratteristiche del territorio, possano andare a incidere esattamente dove serve. Ehm, ancora, mi parlate Valentina Finanzieri, mi chiedi quando sarà operativa in tutti i municipi la raccolta differenziata interna ai condomini. E mi parli dei secchioni in strada. Nel nostro piano eh, la raccolta stradale deve chiaramente progressivamente andare a sparire. Per far questo dobbiamo eh, aumentare la raccolta porta a porta però deve essere una raccolta porta a porta fatta diversamente da come è stata fatta sino ad oggi. Innanzitutto questa mh, la coesistenza, mettiamola così, di zone di raccolta porta a porta e di zone di raccolta stradale abbiamo visto che non crea assolutamente una qualità nella raccolta differenziata né un ordine nella raccolta. Perché proprio questa commistione di, di, di tipologie, di sistemi fa sì che sostanzialmente nessuno o comunque poche persone siano poi invogliate a conferire correttamente. È purtroppo assai frequente il fenomeno del turismo dei rifiuti, cioè chi non vuole fare la raccolta porta a porta a casa, perché diciamo la verità, c'è bisogno di un lavoro di preparazione fatto a casa, quindi bisogna separare i materiali, conferire il giorno in cui bisogna, c'è cioè il, il camion che viene a raccogliere, quindi c'è un lavoro da fare. Allora magari le persone più pigre, chiamiamole così, preferiscono raccogliere tutto dentro un sacchetto e vanno a gettare nel primo cassonetto che trovano magari nel percorso per andare da casa al lavoro. Questo significa non solo far fallire il progetto di raccolta porta a porta come è stato disegnato prima, ma soprattutto andare a mh, aumentare il carico dei rifiuti su una zona che ovviamente prevedeva un certo numero di cassonetti dimensionati per quella zona abitano lì 100.000 persone e i cassonetti sono dimensionati per 100.000. Peccato che se poi beh, raccolgono anche tutti i rifiuti di quegli altri 50.000 che hanno la raccolta differenziata porta a porta, ma che preferiscono per semplicità andare a conferire lì, è evidente che il sistema collassa. Quindi come stiamo agendo? Allora, ho un piccolo, ho un piccolo schema... Allora, stiamo eh, avviando sin dal mese di novembre, eh, la raccolta porta a porta sarà rivista completamente nel rione ebraico. È diciamo, una zona abbastanza piccola e diventa un piccolo test, per quanto molto particolare, perché come sapete il rione ebraico, come un po' Trastevere, sono delle zone molto piccole, con palazzine molto basse, dove i camion praticamente non entrano. Quindi lì stiamo sperimentando un tipo di raccolta che va bene per i municipi centrali, per delle aree urbanistiche molto, molto particolari. Diversamente ci sono altre zone, mi riferisco per esempio alle, vie, alle grandi vie della Tuscolana o dell'Appia, dove ci sono dei condomini estremamente eh, più ampi, con molte più persone, dove la raccolta anche porta a porta deve essere fatta in maniera diversa. Ed ecco qui per esempio le domus ecologiche. Però, dicevo, nel mese di novembre partiamo con il rione ebraico e poi si procede con eh, l'avvio del servizio porta a porta in decimo e sesto municipio da febbraio 2018 a San Lorenzo, in nono municipio, in ottavo municipio, da marzo-aprile 2018 si parte. Il primo municipio sarà avviato il servizio da luglio 2018, il secondo municipio da ottobre 2018 e così a continuare per tutto il 2019, finché non si viene, non si va a coprire tutta la città. Ehm, anche qui un'altra idea che ci sta venendo in mente... Mm, proprio per semplificare intanto il porta a porta attuale che come sapete è eh, strutturato su due tipi di modello il porta a porta singolo per cui nei condomini molto piccoli ogni casa ha dei piccoli secchioni che poi deve mettere davanti l'uscio il che significa che quando ci sono 4, 5, 6 appartamenti il giorno dell'umido si trovano 6 cassonettini dell'umido e oppure il porta a porta condominiale con dei secchioni appunto condominiali dove tutti conferiscono. Allora ci sono molti condomini che hanno la raccolta porta a porta domiciliare singola che preferirebbero di gran lunga eh, fare una raccolta condominiale. Allora non è necessario essere costituiti in condominio dal punto di vista giuridico per poter ottenere i secchioni, perché è sufficiente che comunque il condominio fa la, ra la raccolta porta a porta, chieda ad ama di poter passare dalla raccolta singola alla raccolta condominiale anche su questo stiamo cercando di trovare un canale che consenta ai cittadini che vogliono fare questa sorta di piccolo passaggio di poterlo ottenere in breve tempo questo potrebbe facilitare le operazioni per tutti coloro che per esempio non vogliono vedere davanti casa 50 secchioni dell'umido 50 secchioni della carta ma andare direttamente con la raccolta eh, condominiale luca cutillo ci dice perché non si installano video, eh, videocamere sui pari della luce con cartelli informativi, e infatti è quello che faremo, e dove è possibile segnalare la presenza di immondizia lasciata per strada, allora Ama ha attivato eh, per adesso due canali, che sono, eh, si trovano sulla pagina, sul sito internet di Ama, dillo ad Ama eh, e un numero verde, trovate tutto lì, ehm, c'è la possibilità di segnalare la strada, il, la tipologia di rifiuti ed Ama interviene ancora sono emozionata mi piace questa cosa è particolare ancora um. Mi parlate dell'isola dell ecologica di Acilia. L'isola ecologica di Acilia, che è andata a fuoco qualche tempo fa, è stata oggetto di una serie di indagini. Al momento sappiamo che entro il 6 novembre riapirà, riaprirà tutta una prima area, mentre c'è un'altra area che ovviamente ha subito dei danneggiamenti un po' più pesanti che necessiterà di un po' più di tempo per essere rimessa in funzione. Comunque stiamo lavorando su quello. Ehm, ancora... Sempre su Ostia mi chiedete dei cassonetti incendiati, come avete visto purtroppo nelle ultime settimane siamo stati vittima di una serie di. siamo stati vittima come amministrazione e come ama di una serie di uh, eventi incendiari. Eh, peraltro in un municipio nel quale avevamo già proceduto alla sostituzione dei cassonetti abbiamo provveduto chiaramente immediatamente alla sostituzione degli stessi, stiamo predisponendo gli atti anche per un esposto perché chiaramente tutto questo io vorrei ricordare che non danneggia tanto e solo l'amministrazione ma danneggia anche i cittadini perché tutti quei cassonetti sono stati incendiati sono stati pagati dall'amministrazione. Per poterli sostituire noi dobbiamo chiaramente togliere dei cassonetti nuovi dalle zone nei cui so, nelle quali sono stati installati o comunque non potremo installarli di nuovi dove avevamo previsto perché dobbiamo sostituire quelli che sono andati a fuoco. Quindi questo è un atto vile non solo nei confronti dell'amministrazione ma nei confronti di tutti i cittadini. E a tal fine voglio, mi riaggancio a questo episodio per raccontare e per ribadire eh, lo stesso sdegno che abbiamo provato di fronte a quell'atto vile che ha visto coinvolto l'asilo, la materna anzi, eh, Prampolini di via, di via Conti in Sesto Municipio. Pochi giorni fa eravamo andati a inaugurare delle nuove aule che consentivano sostanzialmente a 120 bambini di avere finalmente eh, delle, dei nuovi spazi nei quali andare a scuola qualche giorno dopo l'inaugurazione ehm, qualcuno ha pensato bene di dare alle fiamme la struttura per fortuna ehm, i vigili del fuoco sono intervenuti abbastanza rapidamente, l'incendio è stato domato e non si è esteso a tutta la struttura. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi subito al lavoro, eh, abbiamo cercato di reperire altre aule e le stesse insegnanti della struttura nelle parti chiaramente non danneggiate hanno deciso, sostanzialmente sono riuscite a restringere un po' gli spazi utilizzati per far posto a questi 120 bambini che di fatto dal giorno dopo l'incendio non avevano più un posto dove andare a scuola. Anche qui io devo ribadire una cosa, questo non è un atto contro l'amministrazione, questo è un atto contro i cittadini perché andare a danneggiare un'attività che? Che l'amministrazione fa nei confronti dei cittadini significa andare a eh, creare un danno per le persone in questo caso per le famiglie per i bambini che sono la parte più fragile della nostra società quella che dobbiamo difendere e noi su questo non molliamo assolutamente la legalità è una strada che va perseguita e non pensiamo minimamente di farci intimidire da questi gesti ancora mm. Tra l'altro, proprio sui nidi, forse vale la pena, ecco, Ciro Ciucci eh, ci, ci dice, domani non ci sono, però le scuole hanno bisogno di interventi strutturali urgenti. Allora, eh, Ciro, ciao. <ride> eh, abbiamo già fatto, siamo già intervenuti su una serie di nidi, abbiamo aperto alcune strutture. Parlo dell'asilo nido in via Crocco in municipio sesto, del polo nido infanzia eh, sempre in municipio sesto in via Conti con via, eh, angolo via Prampolini a quello di cui parlavamo prima, uh, l'asilo nido a via Montagano sempre in sesto municipio, ancora l'asilo nido in via Aquilanti in dodicesimo municipio e un asilo nido a Ostia. Eh, su questi l'amministrazione è intervenuta sbloccando una serie di diciamo, pratiche, carte, abbiamo Sbloccato una serie di procedure che erano ferme non si sa ancora per quale motivo ma anche da anni alcuni di questi nidi, se non vado errato quello di via Montagano era stato consegnato due o tre anni fa non era mai stato aperto chiaramente in un municipio come il Sesto che ha delle liste d'attesa enormi riuscire ad avere degli spazi in più per eh, accogliere i bambini è come dire una boccata d'ossigeno quindi adesso con gli assessori competenti che sono sicuramente l'assessore ai lavori pubblici l'assessore alla scuola comunale e gli assessori dei singoli municipi, più i presidenti delle commissioni, in questo caso anzi le presidenti delle commissioni, Teresa Zotta, presidente della commissione scuola, alla quale va il mio uh, un, un ringraziamento enorme per il lavoro che sta facendo, e, e uh, Alessandra Agnello e Valentina Vivarelli della commissione patrimonio, grazie al loro lavoro abbiamo iniziato a prendere in mano tutte quelle situazioni uh, sostanzialmente pendenti, nelle quali l'amministrazione avrebbe potuto Già anni fa sbloccare una serie di lavori, sbloccare una serie di, au di autorizzazioni e finalmente aprire o consegnare comunque delle strutture non l'ha fatto, ce ne siamo presi carico perché è una priorità per l'amministrazione e perché ce lo chiedete voi. E quindi è evidente che eh, questa, questo piccolo elenco di scuole che fino adesso sono riuscita a fare in realtà è destinato ad allungarsi. Tra Stiamo facendo un lavoro molto importante anche eh, nell'ambito del dimensionamento scolastico per quella che è la restituzione degli spazi ai, agli studenti. Ci sono moltissime scuole che, dove gli studenti sono un po', diciamo, po affollati, le classi sono, sono affollate, e ci sono altri istituti dove alcune classi non sono utilizzate. Quindi adesso stiamo facendo un grandissimo lavoro di ricognizione anche a livello di città metropolitana eh, proprio per riuscire a capire quali sono gli spazi che abbiamo a disposizione per metterli proprio ehm, a disposizione, scusate il bisticcio di parola, di tutti quegli istituti che invece sono sovraffollati. In questo devo ringraziare moltissimo le Presidenti di Commissione e gli Assessori che stanno lavorando davvero molto su questo. Mi viene un po' da ridere perché questa cosa <ride> fatta in diretta è un po' è divertente. Non voglio vedere che succede, allora. perché poi nel frattempo voi state continuando a scrivermi, però io, ecco, ok, però nel frattempo mi baso un po' su quello che ci siamo detti ieri. Ok, vi ringrazio per, per i complimenti, uh. Gianmarco Misuri a Monteverde abbiamo giardini e parchi pubblici per bambini in uno stato pietoso basterebbe poco per renderli puliti stiamo arrivando giuro, giuro, stiamo arrivando um, vediamo, vediamo ancora grande Teresa Zotta sì è vero è vero, è vero sono, sono tutte molto brave adesso mi state facendo tutti i complimenti e vi ringrazio allora vado in realtà su qualche altra domanda Um, che riguarda allora. Allora. Ah, Francesco Marmaggi Scrivo anche a nome di molti abitanti di via Gaspero Barbera e via Nicola Zanichelli, via Braccianese, che come molti ormai sanno da anni combattono per avere qualche goccia d'acqua per le loro abitazioni nel lungo periodo estivo. Ricordo brevemente in questa zona, mentre in inverno l'erogazione dell'acqua è regolare, nei mesi estivi ci ritroviamo invece letteralmente a secco. Sembra che ciò sia dovuto all'aumento del consumo in questo periodo, così che tutta l'acqua viene consumata da una zona più a valle servita allo stesso acquedotto e noi non arriva nulla. Siamo con le taniche. In questi anni ci siamo dati molto da fare, molti hanno alzato le braccia dicendo che è in programma la ristrutturazione dell'intero acquedotto, ma nessuno sa quando questo avverrà. Caro Francesco, ti do una notizia. Tutto questo è già avvenuto, nel senso che da quando abbiamo nominato il nuovo CDA in Acea siamo riusciti ad ottenere quello che fino adesso nessuno era riuscito, ossia l'effettuazione la, um, di lavori di manutenzione straordinaria sull'intera rete idrica. Come probabilmente ricorderete molti, la rete idrica di Roma era definita la rete colabrodo, con oltre il 44% di, di dispersione. È una percentuale assai elevata e Acea da subito, appena insomma, insediato il nuovo CDA, eh, si è presa l'onere di iniziare a intervenire su tutte le perdite. Come sapete, tra l'altro, quest'anno è stato un anno estremamente siccitoso una siccità molto alta, e, e questo ha fatto sì che comunque anche le nostre riserve idriche, che non sono solo il lago di Bracciano, ma tutte le altre riserve, lo stesso Peschiera, si sono molto eh, assottigliate, hanno molto ridotto la loro portata. Per questo, quest'estate, ci sono stati sicuramente dei problemi in tutta, in tutta la rete. Però intanto vi voglio dare una notizia, e la notizia è questa. Noi già dal mese di agosto non stiamo più effettuando prelievi dal lago di Bracciano. La rete è stata completamente riparata e ehm, siamo riusciti sostanzialmente ad andare avanti solamente con le fonti di captazione che già, eh, che già utilizziamo. Inoltre abbiamo chiesto alla Regione di autorizzarci altre quattro fonti, nonché il raddoppio del peschiera. Peraltro ehm, la storia ci racconta che eh, ACE ha tentato per anni, per decenni, di raddoppiare, che poi non è un raddoppio, ma è diciamo, un aumento della captazione dal peschiera, ma mai nessuno era riuscito nell'impresa. Adesso devo dire che ci siamo seduti insieme alla Regione, insieme al Governo e sembra che stiamo andando in quella direzione. Allo stesso tempo, ehm, un'altra cosa che voglio dire è che ehm, quindi la rete è stata riparata e tutto questo è stato fatto senza aumentare le tariffe, cioè Acea ha utilizzato i soldi che già aveva accantonato per gli investimenti per effettuare questi lavori. E questo è importante perché fino ad oggi tutti ce l'avevano raccontata in maniera diversa, ossia che sostanzialmente per riparare le perdite avremmo dovuto eh, assistere a un aumento tariffario. Così non è stato. Ancora una parte eh, importante, di uno, molti di voi mi chiedono eh, cosa, avviene, cosa sta avvenendo sui trasporti. Allora, sui trasporti sta avvenendo, eh, chiaramente l'avete visto, insomma, su, su ATAC abbiamo ehm, aperto una procedura di concordato mh, in continuità. Che cos'è? Una procedura che consentirà all'azienda di ripartire, di essere risanata. Abbiamo trovato un'azienda piena di debiti. Talmente piena di debiti che ovviamente questa era l'unica azione che si poteva fare per evitare che il comune invece continuasse a mettere soldi, sostanzialmente come ha fatto fino adesso, c'è cioè chi dice paga pantalone, questa era la filosofia, ossia le aziende pubbliche spesso venivano trattate come delle aziende per le quali si potevano tranquillamente derogare i principi che normalmente vengono utilizzati per il buon andamento dell'azienda, quindi l'economicità e l'efficienza, nonché anche la, la correttezza insomma, delle dell'esercizio spese, no? E così non è. Roma non può, perché quando si dice Roma paga siamo tutti noi che paghiamo, Roma non può continuare a pagare in eterno un'azienda se non c'è un serio piano di rilancio dietro. La situazione di Atac era talmente compromessa che abbiamo avviato questa procedura proprio per... Ehm, per poter rilanciare l'azienda. Tra l'altro lo stiamo facendo anche in accordo con, con i lavoratori. Um, ATAC ha aperto una, una sorta di pagina per la segnalazione da parte degli, opero per, da parte degli operatori per, e degli autisti per riuscire a capire anche come, avere qualche suggerimento no? che viene direttamente dai, dalle persone che nel settore sono sono più esperte per avere qualche suggerimento per il rilancio è vero che tuttavia è un percorso, è un percorso difficile vi voglio però rassicurare sul fatto che ad esempio l'apertura della nuova linea del 720 che va fino a Ciampino ha riscontrato un aumento della bigliettazione impressionante oltre il 500% e tutto questo per aver sostanzialmente ehm, ridisegnato un po' la linea che va da Laurentina a Ciampino e averla resa più funzionale per gli utenti Adesso stiamo lavorando eh, molto anche sull'apertura di una nuova linea che porti direttamente gli utenti da Ciampino ad Anagnina e credo che da qui a qualche mese dovrebbe essere operativa, anche su quella puntiamo molto. La domanda, la domanda è alta e quindi siamo eh, molto fiduciosi sul fatto che possa avere delle, delle ottime risposte. Un'altra cosa che stiamo facendo in ATAC e che chiaramente va nel senso anche della, del risanamento è quella di Um, creare una nuova categoria sostanzialmente di accertatori, aumentare il numero di accertatori. Finalmente la Regione ci ha sbloccato i corsi di formazione per gli accertatori e quindi passiamo dai, dagli attuali, oltre i 190 dirigenti e quadri abilitati, ad averne altre 800 unità. Si tratta di persone che, eh, amministrativi, quindi già lavorano in ATAC, che all'esito di questo corso di formazione potranno andare a raggiungere sostanzialmente i loro colleghi sugli autobus nelle metropolitane e aiutarci in quell'attività di contrasto all'evasione, tanto odiosa quanto anche grave per le casse di ATAC. Ehm, ancora, ancora mi parlate e mi chiedete di sport... Uh, a che punto siamo con lo sport nelle periferie allora, uh, quest'estate abbiamo fatto una serie di, di iniziative, mi ricordo ad esempio il tennis uh, a Ponte di Nona, gli internazionali di tennis a Ponte di Nona, vi è piaciuto talmente tanto che stiamo già cercando un'area insieme al presidente Roberto Romanella per poter uh, lavorare insieme alla FIT e um, creare sostanzialmente un polo del tennis lì a Ponte di Nona, ancora con Scacchi in Città ci siamo mossi in tutte le ville storiche anche in alcune ville di periferia anche qui devo dire che abbiamo avuto un'ottima risposta soprattutto dai bambini ehm, ancora io il giudo e il bullo contro il bullismo ostia inoltre adesso stiamo ehm, facendo tutta una serie di interventi insieme al coni per la creazione di um, uh, playground in periferia ce n'è uno uh, ne sono passata davanti qualche tempo fa è in, uh, in fase di ultimazione il 14 municipio So che ce ne sono altri in fase di realizzazione, quindi stiamo, stiamo andando avanti proprio perché, a nostro avviso, lo sport deve poter essere praticato in tutta la città e soprattutto nelle periferie. Um, ancora abbiamo dato 700 euro, abbiamo creato sostanzialmente un bando da 700 mila euro uh, per le associazioni sportive in tutta Roma, devo dire che avete risposto, state rispondendo in tantissimi, mi sembra un buon modo di aiutare uh, sostanzialmente lo sport a, um, come dire, a prendere piede in città. Per quanto riguarda um, il sistema, mi chiedete se stiamo facendo qualcosa sulla creazione di un sistema di segnalazione all'amministrazione. La risposta è sì, ci stiamo lavorando <ride> da quando ci siamo insediati. Uh, come sapete Roma m, Capitale aveva il sistema Io segnalo, nel quale sostanzialmente i cittadini potevano, uh, al quale i cittadini potevano accedere per segnalare uh, moltissimi eventi che, che, che, che ritenevano dovessero essere segnalati, talvolta la polizia locale talvolta sui lavori pubblici, talvolta ad Acea, però questo sistema era probabilmente, è andato spesso in overload, le richieste non, non sono state come dire, ben lavorate. E quindi quello che ci siamo messi a fare da subito è stata una sorta di implementazione del sistema Io Segnalo. Ci è voluto molto perché, come vi dicevo, la cosa più difficile è far parlare gli uffici tra loro, che spesso parlano lingue diverse. Non è neanche cattiveria, insomma. Bisogna proprio ripensare un sistema. Adesso abbiamo creato questo sistema unico di segnalazione che è in consultazione fino al 20 novembre sul portale di Roma Capitale. Questa consultazione ci serve per capire, una sorta per avere un feedback da parte vostra e per capire qual è il grado di gradimento, il grado di usabilità, il grado di facilità, di risposta, insomma, in modo tale che possiamo, poi, nella versione definitiva, avere eh, già una, una buona approssimazione insomma, di quella che è, è, la, è lo strumento. La cosa più difficile, ripeto, è stato quello di riuscire a far a far parlare gli uffici, perché in realtà non è tanto la creazione della, dello strumento, no, del mezzo, il sistema unico di segnalazione, quanto piuttosto eh, predisporre tutte le procedure che ci sono a valle di questa segnalazione, ossia arriva la segnalazione, deve partire un alert all'interno degli uffici, deve essere smistato all'ufficio corretto, l'ufficio corretto e quindi quello sostanzialmente competente deve poter rispondere, deve dare un feedback al cittadino, poi vorremmo fare tutto questo in maniera eh, pubblica, in modo tale che la segnalazione possa anche anche avere un riscontro pubblico di modo tale che chi deve segnalare la stessa, la stessa cosa sostanzialmente si rende conto che la segnalazione è già stata fatta, magari anche già stata risolta. Tutto questo necessita di un lavoro di coordinamento non indifferente. Dovremmo essere in grado di, di eh, partire con il nuovo sito che arriverà entro la fine dell'anno. Ancora mi parlate di emergenza casa. Eh, che cosa stiamo facendo per l'emergenza casa? Allora, Come sapete, noi ci siamo trovati davanti a una situazione piuttosto complessa, oserei dire. Abbiamo delle liste di attesa per una casa, un alloggio popolare, che contano oltre 10.000 persone. Abbiamo allo stesso tempo stabili occupati da oltre, e do un numero più o meno preciso, ma insomma parliamo di occupazioni, quindi la precisione è abbastanza, come dire, lasca, altre 10.000 persone. E poi soprattutto ci siamo ritrovati una serie di CAT, i famosi residence nei quali abitavano altre persone. I CAT, ricordo, dovevano essere delle situazioni temporanee che poi, come purtroppo spesso accade nel Comune di Roma, eh, iniziano a diventare definitive perché talvolta non si, ha, non si hanno gli strumenti per far uscire le persone da uno stato di assistenza temporanea e, e, e reinserirle nella società. In realtà poi ci sono tante altre sfumature, tante altre, diciamo, tante altre cose e ci siamo trovati davanti. Anche qui il nostro primo pensiero non è stato quello di iniziare a fare delibere a rotta di collo, tanto per far aumentare il contatore delle delibere, quanto piuttosto fare una ricognizione di tutto l'esistente. E eh, a luglio abbiamo um, approvato in assemblea capitolina due delibere, sì due, però importanti, perché sono di riordino del settore. Da un lato sostanzialmente ci siamo mossi su due binari, da un lato abbiamo cercato di riorganizzare l'emergenza abitativa, dall'altro l'assistenza alloggiativa delle persone in condizioni di fragilità, creando il sistema del Sassat, ossia un sistema che accoglie le persone fragili, quindi fragili dal punto di vista economico, fragili dal punto di vista sociale, che però non hanno i requisiti per entrare in eh, emergenza abitativa, non hanno i requisiti per iscriversi nelle graduatorie e che però tuttavia, ciò non di meno, necessitano di un supporto da parte del Comune e quindi il Comune per circa due anni aiuterà queste persone in condizione di emergenza fin tanto che eh, queste persone non saranno in grado di re, eh, rientrare nella società. Come come accade tutto questo tuttavia? Non è lasciato all'abbandono, alla, all queste persone all'interno del Sassat non sono abbandonate, sono in realtà inserite all'interno di un programma di reinserimento sociale, perché la funzione del comune non può essere una funzione assistenziale to deve essere una funzione di ehm, accompagno delle fragilità di risoluzione delle fragilità, dove possibile, per il reinserimento sociale delle persone, anche perché è proprio con l'esistenza di una buona rete sociale che le persone possono sostanzialmente ricreare quello, quello spirito di comunità che manca un po' al Comune di Roma. Nel frattempo vi informo che allo stesso tempo abbiamo iniziato a fare una ricognizione sullo stato di occupazione di fatto e di diritto degli immobili, dell'emergenza abitativa, abbiamo riscontrato che circa 5.000 situazioni sono, diciamo, situazioni fuorilegge, dove ci sono persone che non hanno titolo, dove ci sono persone che non hanno, eh, non hanno più i requisiti e che quindi devono essere eh, piano piano allontanate per fare in modo che eh, gli alloggi dell'emergenza abitativa vengano destinati alle persone che ne hanno più bisogno. Vi ricordo infatti che eh, di quelle 10.000 persone in lista d'attesa, molte sono ancora in attesa dal 2000. Tra eh, per esempio uno di questi sgomberi ha riguardato una situazione del tutto particolare, una persona, una famiglia diciamo, con, eh, che aveva un componente con oltre 90.000 euro di reddito annui e una Porsche parcheggiata sotto casa. Cioè, noi ci ritroviamo davanti a queste situazioni che chiaramente essere in qualche modo, eh, devono arrivare a conclusione, perché quella casa serve a chi ne ha bisogno, non a chi guadagna cifre enormi e può tranquillamente permettersi una casa in affitto o comprare una casa. Ancora, non rientra strettamente nell'emergenza casa, però vi voglio raccontare un'altra situazione che eh, ci ha visto e che ci vede sostanzialmente impegnati quotidianamente e che eh, a breve dovrebbe eh, portare una delibera in assemblea capitolina che è il riordino anche delle occupazioni degli immobili del patrimonio disponibile e indisponibile. Proprio questa mattina è stata sgomberata eh, a Via delle Terme di Traiano la sede di Fratelli d'Italia e di Alleanza Nazionale Abbiamo riscontrato una situazione di morosità eh, prolungata nel tempo e sostanzialmente queste, questi partiti si trovavano all'interno di questa sede comunale ed erano senza titolo, perché il contratto era scaduto, mi viene un po' da ridere, nel 1972. Quindi noi avevamo dal 1972 questo partito questi partiti che occupavano una sede del comune e che eh, non pagavano più neanche i canoni. Allora io credo che eh, il ripristino della legalità passi necessariamente anche per un'azione particolarmente energica nei confronti di tutti quei soggetti, in questo caso parliamo anche dei partiti che sono soggetti che peraltro prendono dei rimborsi elettorali assai cospicui, quindi passi anche attraverso tutti quei soggetti che probabilmente per anni si sono approfittati di un'amministrazione particolarmente disattenta diciamo così. Mi parlate delle affrancazioni? Allora, il tema delle affrancazioni è sicuramente molto complesso, lo stiamo affrontando, ci sono gli uffici che stanno lavorando, ad oggi siamo riusciti a eh, gestire 500 affrancazioni, è evidente che sul numero complessivo di 2.000 è ancora una situazione che non ci soddisfa pienamente, chiaramente stiamo lavorando molto perché, come sapete, anche il sistema di calcolo delle affrancazioni non è affatto semplice e contiamo di velocizzare ancora di più la procedura per riuscire a risolvere queste, queste problematiche nel minor tempo possibile. Mm -hmm. Per quanto riguarda i lavori eh, di manutenzione delle strade, ne avevamo parlato un po' all'inizio, ehm, ci torno sopra, mi viene un po' da sorridere perché è stato praticamente un tema della campagna elettorale, noi in campagna elettorale abbiamo parlato delle buche, va bene. È evidente che è un tema molto sentito e che riguarda comunque tutta la città. Come sapete, o come forse molti, alcuni di voi sanno, alcuni no, la città è stata suddivisa in due tipologie di zone. Abbiamo questi 8.000 km di strada, sono suddivisi in grande viabilità, che è di competenza del Simu, l'ex Dipartimento dei Lavori Pubblici, e competenza municipale. Ora, la competenza del Simu, quindi la grande viabilità, riguarda circa 800 km di strade sugli oltre 8.000, quindi in realtà la gran parte delle strade è in carico ai municipi. Come bisogna intervenire? Come sapete, per noi gli interventi debbono essere fatti rispettando le norme di legge, quindi quelle che sono le procedure eh, previste dal Codice degli Appalti. Per far questo, eh, strano ma vero, prima di tutto bisogna reperire i fondi. Quindi l'approvazione del bilancio che noi abbiamo fatto a gennaio scorso è stato lo strumento necessario e indispensabile per riuscire a consentire a tutti i soggetti, quindi tanto i municipi quanto il Simo di effettuare una buona programmazione e di avere una base economica per poter effettuare le gare. Le, I lavori che voi vedete oggi, piano piano, in alcune strade si iniziano a vedere lavori, in alcune abbiamo iniziato soprattutto al Simo, avevamo dei residui, abbiamo iniziato a lavorare già da marzo, eh, in realtà sono frutto di attività che sono partite 6-8 mesi prima. Quindi mh, quando voi anche vedete una strada che ha delle buche... <ride> L'amministrazione, vorrei rassicurarvi su questo fatto, l'amministrazione non è ferma, l'amministrazione sta magari predisponendo gli atti di gara o sta concludendo una gara per riuscire a eh, intervenire su quel tratto di strada. E la cosa paradossale, viene un po' da sorridere, però è così, è che spesso per effettuare un lavoro di 10 giorni, perché poi il rifacimento di una strada può durare 2, 3, 4, diciamo anche 10 giorni, in realtà richiede mesi di lavoro, cioè, quindi, noi abbiamo otto mesi, ad esempio, per stanziare i fondi, avviare una gara, effettuare tutte le operazioni di aggiudicazione, la composizione della commissione di giudicatrice, aggiudicare la gara, poi dare gli ultimi documenti, e preparare l'area la, per il cantiere e poi dieci giorni di lavoro. Sembra paradossale, però è così. Però questo è l'unico strumento che sostanzialmente ci consente di intervenire a norma di legge. E per noi questa è sostanzialmente l'unica strada da seguire per evitare di ritrovarci poi con debiti fuori bilancio o con procedure poco chiare il cui esito è sotto gli occhi di tutti. Insomma la legalità per noi è, eh, significa fare anche questo, quindi vorrei rassicurarvi sul fatto che anche dove non ci vedete in realtà stiamo intervenendo, c'è cioè, tanto lavoro come dire, nel sottobosco da fare, c'è cioè, tanto, è come se Volendo ipotizzare un procedimento, è come se fosse un procedimento suddiviso per fasi, la fase 5 è quella che voi vedete, le fasi intermedie sono tutte quelle che avvengono all'interno degli uffici e che purtroppo non hanno un'immediata rappresentazione nella realtà esterna, nella, nella realtà esteriore, però esistono e stiamo andando avanti. Sicuramente miglioreremo. Ancora un'altra cosa della quale voglio parlarvi, mi avete chiesto quali sono i progetti che abbiamo sul Tevere e sul Tevere abbiamo numerosi progetti. Innanzitutto vi devo dire che ehm, sul Tevere ci sono una serie di competenze. Chiaramente il fiume passa all'interno della città di Roma, però eh, cosa che poche persone sanno, tutti gli argini come l'alveo del fiume sono di competenza della regione che vuol dire, tranne per esempio la pista ciclabile di competenza dell'amministrazione dell capitolina, che vuol dire che sostanzialmente qui dobbiamo collaborare tutti insieme per riuscire ad ottenere un risultato utile per la cittadinanza. Però voglio partire da un esempio. Eh, probabilmente, soprattutto i ciclisti, si ricorderanno che quando siamo arrivati c'era la pista ciclabile proprio del, del Tevere, lungo l'argine del Tevere, che era eh, sostanzialmente in parte interrotta perché era crollato un pezzetto di, di ponte. E noi abbiamo pensato che ci vuole, lo facciamo subito, andiamo ripristiniamo, parliamo con la sovrintendenza e in un mese, due mesi è tutto a posto. Assolutamente no, perché in realtà la competenza non era poi della sovrintendenza capitolina, ma della sovrintendenza di Stato, poi è dovuta intervenire la Regione. Quindi sostanzialmente ci abbiamo messo un bel po' di tempo per riuscire poi a effettuare un intervento che in sé non sembrava particolarmente complesso. E lì ci siamo resi conto che questa modalità di eh, collaborazione fatta su singole cose, in maniera diciamo, di volta in volta, strutturata di volta in volta sul singolo intervento, non è assolutamente una modalità vincente. Quindi da gennaio e febbraio di questo anno abbiamo, siamo entrati in contatto, peraltro, con alcuni cittadini, con alcune associazioni e ci siamo determinati a costituire un ufficio Tevere. Ora, materialmente l'ufficio Tevere lo abbiamo costituito adesso, qui l'ordinanza con la quale l'ho costituito, perché come sapete abbiamo anche eh, di nuovo messo mano la macrostruttura, che è la struttura organizzativa del Comune di Roma, quindi abbiamo creato questo ufficio Tevere alle dirette dipendenze del direttore generale, tuttavia questo ufficio lavora di fatto pur non essendo ancora stato costituito sin dal, dai primi mesi di questo anno, e ha visto sostanzialmente la collaborazione di vari assessorati, varie direzioni, vari dipartimenti per eh, riuscire a, a radunare all'interno di uno stesso settore, all'interno di uno stesso ambito, con uno scopo ben determinato, tutte quelle funzioni e quei soggetti che sino ad oggi venivano di volta in volta chiamati alla bisogna. Tra l'altro tutto questo eh, si è poi, come dire, ehm, trasposto anche su un piano interistituzionale, abbiamo avviato dei contatti con la Regione, Proprio perché è necessario che questa collaborazione interistituzionale diventi permanente, affinché sul Tevere si possa ragionare in maniera costante e si possano avviare dei progetti e dei programmi che abbiano poi una ricaduta positiva per la città, alla stessa pulizia sotto gli ar, eh, sugli argini del Tevere, sotto i ponti, talvolta diventa complessa perché pur essendo i rifiuti solidi urbani, quelli che troviamo, o gli ingombranti, quelli che troviamo, evidentemente è il frutto dell'attività antropica della città, dei cittadini romani, è evidente che eh, trovandosi questi rifiuti su aree che non sono di proprietà di Roma Capitale, mettono in crisi il sistema della, dello smaltimento, chi deve pulire? Tecnicamente non dovremmo essere noi, perché non siamo titolati, quindi quando noi interveniamo, interveniamo in danno perché dovrebbe pagare il proprietario, allo stesso tempo, eh, come dire, dobbiamo intervenire velocemente per riuscire a ripristinare l'ordine, e il decoro, quindi capite bene da voi che la creazione dell'ufficio Tevere, la creazione, la, come dire, L'intensificazione dei rapporti con la Regione per riuscire a creare una struttura che sia interistituzionale e che abbia ad oggetto esclusivamente il Tevere è l'unico modo con il quale noi possiamo sperare... E, ehm. Io sono molto ottimista al riguardo, sperare di ottenere dei risultati duraturi sul Tevere. Su questo poi possiamo anche ragionare ehm, sulla possibilità, per esempio, di ottenere dalla Regione, come è, com è già stato fatto per una, per una piccola parte, di ottenere dalla Regione in concessione alcuni spazi, in modo che li possa gestire direttamente Roma Capitale. A questo punto io prenderei altre due domande, che, insomma è quasi un'oretta che parliamo, prenderei altre due domande da qui e vediamo... No, vi ringrazio perché voi mi mandate tantissimi complimenti. Ok. Ah, i mercatini di Natale mi chiedete. Sui mercatini di Natale sono partiti i bandi, i bandi in ogni municipio, e in ogni municipio sono state individuate una serie di aree, affinché sostanzialmente si possa intervenire per tempo con dei bandi regolari e cercando di ricreare delle situazioni anche insomma, interessanti che non vedano solamente la vendita di, di merce di provenienza poco, insomma, poco, poco nota, mettiamola così, ma anche creare degli spazi culturali dove si possono effettuare delle, delle attività anche ricreative. E, ancora? Io, tantissimi complimenti. Facciamo così. Allora, io mi ripropongo di riaprire questo spazio la prossima settimana o comunque insomma tra, tra pochi giorni, tra una decina di giorni vedremo e raccoglierò altre domande che nel frattempo sono arrivate. Voi continuate a seguirmi, continuate a seguire anche gli assessori che continuano a fare la loro rubrica settimanale e noi ci vediamo presto. Ciao!